4 dicembre 1991. Dopo sei anni e mezzo di prigionia, gli Hezbollah libanesi liberano l'americano Terry Anderson. Capo dell'ufficio di corrispondenza dell'agenzia Associated Press per il Medio Oriente, viene rapito a Beirut il 16 marzo 1985. Anderson racconterà di aver usato terra e saliva nelle cantine celle dell'Ezbollah libanese per tenere un calendario impiastricciato sui muri.